ciao a tutti ragazzi bentornati benvenuti al mio canale sono daniele e oggi voglio spiegarti come incrementare i tuoi profitti assolutamente in modo gratuito e molto facilmente se fai dropshipping utilizzando amazon come fornitore se non mi conosci sono un e-commerce manager esperto nel dropshipping sui marketplace come ad esempio ebay, amazon, etsy Walmart e così via. Quindi resta in questo video e scoprirai oggi come aumentare i tuoi profitti in modo molto semplice Ragazzi bentornati a tutti o benvenuti è un po' che non ci sentiamo diciamo che in questi ultimi due mesi so che non sono stato molto attivo eh, tra l'estate la diciamo le restrizioni che sono finite, il lavoro, è un po' di riposo, quindi non ci sono stato molto ma sto, cioè, sto lavorando per farmi un attimo un'organizzazione un, un per tornare anche molto attivo su YouTube ma non vi preoccupate, in ogni caso oggi ho deciso di condividere con voi un trucco se fate dropshipping utilizzando Amazon come fornitore per aumentare i vostri profitti sai bene che Amazon è uno dei miei fornitori preferiti e anche molti di voi lo usano molti di voi, molti miei studenti eh, lo utilizzano con successo perché ovviamente se fai dropshipping utilizzando Amazon avrai spedizioni ultra veloci un customer service da parte di Amazon quasi perfetto ritorni resi molto facili e ovviamente una garanzia di successo quasi matematica per consegnare gli oggetti perché Amazon ha un controllo di qualità molto elevato ci sono le recensioni e il tutto quindi utilizzare Amazon è un'ottima soluzione per il tuo business sia che tu venda su ebay sia che tu venda su, eh, tramite shopify tramite sito proprietario sia che tu venda in facebook marketplace oggi questo video è dedicato a te che utilizzi Amazon o che vuoi utilizzare Amazon c'è un modo ci sono diversi modi per aumentare i profitti quando utilizzi Amazon come fornitore Ne ho parlato a lungo nei video precedenti Ad esempio abbiamo parlato delle carte di credito cashback Di utilizzare carte di credito come American Express Ti danno dei punti o del cashback, quindi dei soldi indietro su ogni tua spesa Quando compri su Amazon Ad esempio in USA in America ci sono carte American Express Amazon Che danno il 5% di cashback questo significa che se fai 10.000 eh, euro di acquisti in un mese avrai 500 dollari scusami dollari avrai 500 dollari indietro senza fare niente ci sono anche in italia il cashback è più basso ma ci sono eh, abbiamo detto di utilizzare siti di cashback ok siti che eh, quando fai l'acquisto su Amazon, passi da questo sito, dal link del sito e ti tornano una percentuale indietro. Ad esempio Berubai, mi sembra che si chiama così. E abbiamo parlato di un po' di modi di aumentare i vostri profitti nel tempo, ok? di buoni regalo scontati. E abbiamo detto diversi. Oggi ne voglio dire un altro, che è anche uno dei più interessanti. Eh, di cosa si tratta? Avete presente i youtuber ok, quando gli dicono fanno un unboxing, ti fanno una review, dicono guardate questo microfono è molto bello, funziona bene, se lo vuoi acquistare clicca nel link in descrizione, ok? Quando voi cliccate nel link in descrizione di questi youtuber vi portano su Amazon, quello che molto volte non sapete, è che si chiamano link affiliazioni. Significa che quando tu completi l'acquisto dopo aver cliccato il link di questo youtuber, lui prenderà una percentuale del tuo acquisto, solitamente intorno al 5-6%. Ora, eh, ovviamente stai pensando che okay, cosa c'entra un youtuber e il link affiliazione con il mio business. Pensaci un attimo. Qual è un modo semplice di aumentare i profitti? Diventare un affiliato di te stesso Ok? Se sei se sveglio ci sei già arrivato, to, qual è il punto della discussione? Ma prima di continuare, iscriviti al canale, metti like, continua a seguirmi Così mi aiuterai a crescere su YouTube Siamo davvero in tanti e stiamo crescendo ogni mese, grazie a tutti Quindi cosa intendo? Diventare affiliato di te stesso Creati un account Amazon Affiliate Quindi diventa affiliato Amazon è facilissimo lo può fare chiunque eh, devi andare ti lascio magari link in descrizione su come iscriverti nel, nella pagina affiliato amazon ora quando eh, ti iscrivi un affiliato tu potrai avrai l'opzione di inserire la categoria di affiliazione o di inserire l'oggetto di affiliazione amazon ti genererà un link per quell'oggetto per quella categoria da dare poi ai tuoi affiliati. Ora, ovviamente, noi la categoria non ci serve, ci serve per ogni oggetto. Cosa facciamo? Ogni volta che riceviamo un ordine dobbiamo acquistarlo da Amazon, prendiamo l'ASIN di Amazon, lo andiamo a generare un link affiliazione su Amazon e lo e compriamo attraverso il nostro stesso link. Ma attenzione, attenzione! Ovviamente Amazon non è stupido se tu compri con il tuo stesso link non te ne darà cashback eh, quindi quello che dovrei fare è organizzarti con un account affiliazione totalmente disconnesso da te, dai tuoi account acquirenti. come puoi fare questo? ovviamente prima cosa utilizza account diversi ma ci sono eh, modi in cui Amazon ti rintraccia molto più avanzati ovviamente Quindi un modo che ti consiglio di utilizzare dispositivi totalmente diversi IPD totalmente diversi E passarti magari il link tramite email, tramite whatsapp, tramite slack Insomma utilizzare eh, dispositivi che in modo che il link è totalmente disconnesso da te Dal tuo account acquirente Amazon ti rintraccia e ti dà il cashback Ok? Un modo, per questo, un modo per fare questo ad esempio può essere utilizzare il multilogin o go login, ne ho parlato, ho fatto un video, lo trovo in descrizione, che è un ottimo modo per avere tanti account nello stesso PC disconnessi tra loro e non rintracciabili, lo utilizziamo anche per eBay, lo utilizziamo per Amazon Acquisti, lo utilizziamo per tante cose. Eh, questo, quindi questo in pratica è quello che ti consiglio. Dopo che avrai utilizzato il link per acquistare il tuo prodotto, Amazon dopo un paio di giorni, dopo che la, la transazione sarà completata, ti accredit accrediterà una parte dell'acquisto, solitamente 5%, 6%, 3%, 10%, dipende dalla categoria. Questo ti permetterà di avere un, un incremento del, dei tuoi profitti in modo molto veloce, molto molto semplice e in modo gratuito. Ok? ora quello che ti voglio dire di pensare è che tu dirai sì 5% ma pensa un po' a tutto quello che abbiamo parlato in questi mesi su come aumentare i profitti mettiamo che utilizzi tutti i metodi che ti ho detto ok? quindi utilizzi i buoni regalo e risparmi il 10% per esempio okay? non me un po' a caso usi una carta cashback che ti dà l'altro 3% e siamo a 13% utilizzi l'affiliazione ti dà un altro 5% medio, ad esempio siamo a 18. Tutti questi modi ti fanno aumentare la tua percentuale. Quando andiamo a parlare poi di un 18%, di un 20% in più, non sono più noccioline. Sono tanti soldi, vuol dire che su ogni 100 euro di acquisti nei risparmi ne avete 20 indietro come ho detto sempre come dico sempre ragazzi dovete concentrarvi non solo sul front hand earn quindi non solo sul guadagno eh, visibile quindi del, che i clienti pagano e ricevi i soldi ma di concentrarvi anche sul back-hand, quindi quello che c'è dietro nella fase di acquisto potete guadagnare anzi guadagnerete molto di più durante la fase di acquisto che durante la vendita se siete bravi io ad esempio la maggior parte dei miei eh, guadagni su dropshipping su ebay provengono la maggior parte su guadagno su quanto acquisto non su quando vendo e inoltre vi può anche permettere se volete di fare prezzi più competitivi quindi abbassare i vostri prezzi di vendita perché tanto siete eh, avete guadagni assicurati nel backhand e competere con gli altri venditori e avere più vendite anche se vi consiglio di non scendere troppo per discorsi che già abbiamo fatto perché tanto ebay o comunque i marketplace non si basano solo sul prezzo, ma si basano su keywords, su eh, rank del venditore, su una serie di cose. Quindi non vi consiglio di ammazzare troppi prezzi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che se volete imparare a fare dropshipping su eBay potete sempre andare su dropshippingkilometriZero.com, l'unico corso italiano che ti insegna a fare dropshipping su ebay quasi a costo zero, e inoltre ti consiglio di iscriverti al canale, se mi vuoi contattare trovi tutti i miei contatti in descrizione, email, instagram, sono sempre felice di parlare con tutti quanti, grazie di avermi seguito fino alla fine, ti aspetto al prossimo video, ciao alla prossima!